trovati da Gerardo Paterna, sempre su ReTV, in questa nuova eh, intervista, oggi eh, ospite direi inedito, tutto al rosa, tutto al femminile. Abbiamo infatti in studio il piacere di ospitare Manuela Misino, eh, professional coach, eh, esperta di PNL, nonché autrice anche del libro Stai calma e impara a perdonare. Ciao Manuela Ciao e Gerardo, grazie per essere qui con noi. A tutti. Benissimo. Allora Manuela, intanto vorremmo che ci raccontassi qualche cosa di te, sia sul piano personale, così sì, Misino, um umanizziamo Manuela. il brand certo. e poi... Andiamo anche sul piano professionale perché sappiamo che stai facendo una cosa molto bella, molto interessante sul piano della formazione dedicata alla donna. Alla donna. Chi è Manuela Misino? Sì. Eh, Manuela Misino eh, principalmente è una mamma di quattro figli che si è dedicata nell'ultimo nell periodo, diciamo all'età dei 40 anni, a reinventarsi. Io nasco da una realtà di eh, agente immobiliare per eh, diciamo circa 20 anni, sono stata sia agente immobiliare che mediatore creditizio, ottenendo dei grandissimi risultati e delle grandi soddisfazioni. All'età di 40 anni mi sono un attimino eh, guardata dentro e eh, ho capito qual era la mia vera direzione. Io già all'interno di queste due realtà comunque Ehm, è spiccata la, la mia passione per la formazione e ho detto perché non approfondirla in, in maniera seria e professionale quindi ho studiato all'estero con i professionisti della programmazione neurolinguistica che è un acronimo che sta per ehm, proprio ehm, il, il programma delle oggi utilizzato molto quello che è le neuroscienze okay. Quindi in due parole che cos'è la PNL? La PNL eh, è sempre una branca della psicologia, però noi coach di, di, di PNL andiamo un po' indietro, apriamo le scatole nere, ci guardiamo un po', le richiudiamo, ma siamo molto più orientati nel futuro. Quindi a ottenere un risultato e un obiettivo, e avere uno scopo ben preciso. Quindi guardiamo effettivamente la nostra direzione. A 40 anni mi sono reinventata eh, scrivendo inizialmente un libro che dicono che la scrittura aiuta a svuotare la mente e così ho fatto e ho capito qual era effettivamente eh, la mia vera eh, realizzazione come donna, come mamma, come manager e come donna di successo, quindi bisogna puntare in alto, bisogna dire proprio donna di successo. Eh, a questo punto, eh, direi per caso o non per caso, ho incontrato, eh, rincontrato il mio primo grande formatore, quindi Bruno Vettore, che è stato il mio formatore quando avevo circa 20 anni. Che salutiamo. Che eh, salutiamo, Bruno, assolutamente. Ciao. <ride> e rincontrando Bruno, parlando di questa passione che ci accomuna, che quindi è la formazione la crescita personale, eh, abbiamo guardato con l'occhio maschile e con un occhio femminile cosa potevamo dare insieme all'interno di un mondo che noi conosciamo benissimo, il mondo del real estate, essendo comunque nati da lì entrambi. Quindi abbiamo creato diciamo, questa società forte con questa grande stima reciproca e abbiamo fondato il nostro grande progetto. Che, che si chiama? Excellence for Women, quindi l'eccellenza al femminile. Allora, perché nasce questo uh, progetto di formazione al femminile e quali sono i punti distintivi quindi di questo percorso rispetto ad una formazione, diciamo così, più classica, affrontata in aule miste? Torniamo un po' al, ai tempi del collegio. Certo. <ride> allora, inizialmente... Ehm... Nasce dalla consapevolezza che eh, la donna può sicuramente dare molto di più a se stessa e agli altri, eh, in un contesto che oggi ha un imprinting sicuramente maschile. Io dico sempre che ehm, essere donna oggi nel mondo del lavoro è già un lavoro di per sé. Eh, certo. Dovete lavorare il doppio di solito per guadagnare la metà no? Quindi... Lavorare... Sì, anche perché dobbiamo spalleggiarci in è un vero. mondo eh, Dove effettivamente ha già dei paletti Con una leader strutturata con l'identikit del leader maschile certo. Quindi il nostro obiettivo, il nostro scopo principale è, eh, è quello proprio di far emergere il talento della donna Senza però perdere l'identità perché eh, rischiamo diversamente di eh, calpestare e autosabotare eh, da sole quella che è la nostra leadership femminile con delle caratteristiche che noi abbiamo già dalla nascita. Perché eh, parlando di donna, eh, già da bambine noi abbiamo eh, direi un eh, management empatico, il problem solving, eh, lo smart working, cioè noi donne siamo abituate fin da bambine a risolvere i problemi. Siamo bravissime tra l'altro a risolvere i problemi degli altri mm? e a volte dimentichiamo eh, qual è il nostro vero obiettivo quindi la struttura è un po come se fosse un viaggio quando noi identifichiamo il desiderio di fare un viaggio ehm, lo scegliamo sì in base al dove ma c'è poi anche tutto il come quindi in quel ehm, in quel preciso istante in cui noi decidiamo di fare un viaggio non esiste eh, il posto migliore, esiste l'obiettivo migliore, quindi per quale motivo io decido di intraprendere questo viaggio, per riposarmi, per rilassarmi, per eh, scoprire nuove culture, qual è effettivamente il mio obiettivo? Noi partiamo da qua. Quindi, eh, per scoprire eh, il talento al femminile, per farlo emergere nel migliore dei modi, ci siamo chiesti, facendo formazione, cos'è che possiamo fare per dare il massimo. Allora abbiamo pensato che eh, dare lo stroke sulla spalla, quindi il si vai ce la fai, fino adesso eh, non ha avuto grandi risultati, quindi noi partiamo da una struttura, quindi da un protocollo con delle tecniche specifiche, delle tecniche specifiche che fanno la differenza nel mondo eh, in questione, quindi nel mondo del real estate, quindi partiamo dalla segretaria, dall'agente, dalla responsabile fino alla titolare d'azienda e lavorando sia nel, come team che come coaching individuale. Noi abbiamo chiamato questo nostro metodo business emozionale. Perché? Perché diamo sì una struttura tecnica, ma insegniamo a eh, lavorare sulle risorse principali che ognuno di noi ha, che sono le emozioni. Noi impariamo a gestire la paura, non facciamo in modo che sia la paura a gestire noi. E questo è il segreto di tutto. Il, ehm, il nostro scopo fondamentale è quello di utilizza le tue emozioni come donna, modella una leader maschile, ma mantieni la tua identità per essere una donna di successo in qualsiasi ambito. Quindi noi lavoreremo molto con questa nostra eh, nuova iniziativa all'interno e all'esterno per ottenere il massimo dei risultati. Quindi proprio risultati in in concreto, ma deve partire tutto da, dall'interno, ok? quindi c'era qualcuno che diceva se aggiusti l'interno, l'esterno. Certo. quindi uno spaccato inedito su questo programma specificamente studiato uh, per le donne, peraltro devo dire che ci sono molte donne che fanno gli agenti immobiliari e a volte anche meglio di tanti eh, maschietti quindi insomma affrontare diciamo, un percorso di questo tipo è segno di grande attenzione di attenzione anche emozionale da quello che ho capito eh, in base a quello che ci ha raccontato fino adesso Allora, noi donne siamo comunque perfezioniste cioè abbiamo questo senso di eh, ottenere sempre il meglio in ogni ambito l'uomo, quello che dovremmo noi imparare è il fatto che cioè si butta senza far pensare troppo alla risposta noi donne piuttosto tacciamo questo a volte eh, crea e se, dei lui. blocchi eh. e, e perché dovremmo impararlo, visualizzando dovremmo, delle cose. Dovremmo impararlo <ride> negli ambiti perché ad esempio tipo, eh, noi abbiamo il comando sì. e il controllo sì. in famiglia siamo bravissime ad avere il comando no, e il certo. controllo con i figli, i mariti e quant'altro quando poi siamo davanti a una situazione mh, insomma lavorativa, sì. a volte facciamo un passo indietro, sì. quindi probabilmente dovremmo fare un passo indietro magari a casa, anche lasciare liberi sì. i nostri figli, perché io parlo personalmente con quattro figli, ho fatto questa scelta e ho visto che loro hanno avuto l'opportunità di tirare fuori molte più risorse. Io ho iniziato nel mondo del lavoro molto giovane e a quell'epoca le donne erano pochissime, quasi, quasi nessuno nelle grandi aziende. Mosche bianche. Mosche, vero? mosche vero, bianche. Vero. Io ho fatto un colloquio all'epoca in una grandissima società, era il lavoro del momento che avrebbe dovuto mantenermi all'università. La, dopo che mi hanno fatto aspettare diciamo, per circa un'oretta, è arrivato il presidente di questa azienda e mi ha detto guardi, intanto le dico che per politica aziendale eh, noi non assumiamo donne, quindi già lì è iniziata certo. mh, la mia prima domanda che poi mi ha portato sì. ad ottenere i grandi risultati. Chiaramente ehm, la mia risposta è stata quella di mettermi alla prova e di, di valutare me come, eh, come essere umano al di là del genere. Del genere certo. Insomma eh, la prova è stata fatta, eh, lavori diciamo, i, i più pessimi dal buttare la spazzatura, fare le, le, le cose con il pennarello che a quell'epoca mi hanno portato comunque a sorridere su queste cose e avere ben chiaro quello che era poi il mio obiettivo che è stato alla fine il mio primo successo, quindi io in brevissimo tempo poi ho aperto la mia prima agenzia immobiliare, avevo 23 anni, ma assolutamente determinata e concentrata eh, sul fatto di non essere questa mosca bianca, perché in realtà in quell'azienda io sono stata la prima donna Immagino. ad essere assunta. C'è ancora questa azienda? Questa azienda è una grande azienda di successo ancora adesso, sì. E quindi io dovrò assolutamente cioè, ringraziare loro per aver permesso a me di lavorare eh, sulle mie risorse, che in quel momento non le vedevo come eh, a vent'anni non vedi, non ti poni i limiti. Quindi, eh, anche questo rientra nei nostri obiettivi, tornare ad essere un po' bambini, un po' giovani e, ed eliminare quelle che sono le, le responsabilità eh, del momento, perché eh, non tutti sono mamme, però chi ha anche la responsabilità di essere mamme molte volte vive è il senso di colpa e l'ansia e il non potercela fare. Allora tutti siamo in grado di fare tutto. Eh, la diciamo gestione, che ci costruiamo degli alibi a volte per non ci costruiamo dei grandi castelli, ecco. dei grandi alibi, perché è più facile abbandonare è, è molto più semplice che affrontare. Certo. Quindi noi ehm, in qualche modo vogliamo proprio bilanciare questi identikit di leadership. Ehm, diciamo al femminile utilizzando i know-how, eh, l'experience e il background e unirle proprio a tutta quella parte emozionale che noi donne, eh, mi spiace per voi, ma abbiamo dalla nascita quindi abbiamo proprio la motivazione siamo bravissime a motivare eh, no, noi siamo ottimi fruitori però di questa vostra... Eh, diciamo così di questa vostra eh, competenza ecco. allora, questa vostra capacità questo, questo lo vedo, eh. vedo all'interno all all delle, de, delle case eh, noi facciamo moltissime coaching individuali quindi lavoriamo tantissimo sì. anche proprio sul, sul singolo e devo dire che eh, vedi proprio la figura della donna in eh, due ambiti la stessa persona con le stesse paure ma agire in modi diversi noi vogliamo unire questa unica personalità tirare fuori il tuo talento o meglio parlerei dei, dei tuoi talenti perché noi ne abbiamo più di uno e riuscire eh, a Utilizziamo questa parola uscire da queste gabbie che ci, ci formiamo da sole in alcune circostanze del vedere cosa penserà il mio capo, cosa penserà il mio collega, qual è il mio ruolo. Io mh, parlando a volte con delle segretarie eh, non si identificano in un ruolo specifico, magari però hanno paura di chiederlo. Okay? Quindi eh, tirare fuori il talento non vuol dire comunque appoggiarsi completamente al capo, al titolare, al responsabile, vuol anche dire la capacità di far vedere quali sono le tue capacità, potrebbe in questo, in questo caso essere più semplice per entrambi. L'obiettivo finale comunque è quello di far assolutamente eh, emergere e portare all'eccellenza all sia l'azienda, sia la persona ma il risultato deve essere percepito all'interno. Mi certo, sembra chiarissimo come concetto. Manuela, senti quali vantaggi invece, se voglio, proviamo a condensare, quindi i vantaggi che l'agente immobiliare donna quindi eh, può ottenere adottando eh, il vostro percorso di formazione? Proviamo a sintetizzarli se allora, riusciamo. Allora, utilizzando proprio una scaletta, intanto oltre ehm, diciamo, a mettere sul tavolo quella che, che sono oltre i nostri studi, proprio il nostro vissuto, questo ci ha permesso di dare proprio una scaletta estremamente strutturata per ogni singolo ehm, diciamo, persona che costituisce l'agenzia immobiliare. Quindi noi eh, non lavoriamo inizialmente subito sul team, strutturiamo e scorporiamo, segmentiamo eh, ogni singola risorsa. Quindi la segretaria come può ottenere da una semplice telefonata un appuntamento? Per insomma ehm, aumentare quello che è il nostro database quindi noi abbiamo la ricerca come fare la ricerca e questo lo sappiamo perché sicuramente tutti sono esperti nel come fare la, la ricerca ma noi puntiamo un po' di più nel eh, come gestire quel no che ci hanno detto come trasformare quel no in un sì quindi noi utilizziamo delle tecniche proprio specifiche e pratiche sul nostro emozionale che ci portano a proseguire su quello che è il nostro viaggio. Noi non ci concentriamo sulla meta, noi siamo concentrati ogni singolo giorno, ogni singolo momento ehm, per arrivare là. Per arrivare là non distrutti, senza energia, chiaramente ehm, parlando di mente conscia e mente conscia, la mente inconscia si muove solamente se vede un risultato nel, nell'adesso. Nell'immediato. Nell'immediato, perché diversamente non fa un passo. Quindi cosa posso fare io per strutturare la mia giornata, per strutturare la mia settimana, per ottenere il mio primo risultato? Sarà quel mio primo risultato che mi porterà chiaramente ad ottenere quello che sarà il mio obiettivo finale, sia eh, a livello di fatturato, sia a livello di carriera allontanando tutte quelle che sono le ansie che fino adesso ci hanno bloccato. Noi lavoriamo moltissimo su degli schemi ripetitivi che continuiamo a ripetere, a ripetere, a ripetere e, e, eppure eh, abbiamo capito che ottenendo eh, sempre lo stesso risultato eh, e perché abbiamo sempre fatto le stesse cose nonostante questo continuiamo a ripeterlo. Quindi questa sono... si chiama esperienza, no? Dico, e la ripetizione dell'errore dice an ho vent'anni certo di esperienza, vuol certo dire che rifaccio dovremmo... lo stesso errore per vent'anni praticamente. Sì, chiaramente questo, questo sì. ripetersi ci okay. porta in un disagio emotivo molto forte che poi è il passo immediato successivo è quello del bloccarci, quindi non sono capace, non riesco, eh, non posso farlo, ma forse è questo che voglio fare, cioè il chiarirsi un attimino le idee, perché già il fatto che abbiamo fatto un passo e siamo entrate in un'agenzia immobiliare come donne è perché siamo rimaste attratte, cos'è che poi ci ha eh, fatto in qualche modo ripensare al non siamo brave o siamo brave ecco noi vorremmo avere eh, credo un po tutti una sorta di equilibrio noi diamo questa struttura e eh, ti diamo effettivamente la cassetta degli strumenti per ottenere un risultato ma definitivo questo schema lo utilizzerai nella vita in ogni ambito quindi andiamo a strutturare effettivamente, come dicevo prima, la tua vera personalità, quella che eh, ti porterà a eh, essere l'artefice del tuo destino. E credo che non ci sia niente di più bello di poterlo insegnare ad altre persone. Indubbiamente, eh, no, vero? Sono d'accordo con te. Qual è la prossima tappa o le prossime tappe per Excellence for Women? Allora, Excellence for Women, il, abbiamo due seminari, essendo io di Mantova eh, facciamo un po' il doppione tra Milano certo. e, e Mantova, quindi abbiamo la prima data che è il 3 luglio a Milano, presso la, la sede di Excellence for Women che è in Piazza della Repubblica okay. a Milano, e eh, la data successiva sarà a settembre, quindi il 24 settembre, ehm, la location è stata identificata però in base al numero esatto. delle persone probabilmente dovremo modificarla però eh, sempre nella zona centrale di, di Mantola. Okay. il titolo del seminario è chiaramente Leader e Donna e daremo eh, i primi concetti ci sarà poi un percorso eh, per eh, definire inizialmente cosa voglio fare per ottenere il mio grande scopo e il mio grande obiettivo Bene. Diciamo, è un, po', è un po' la base, ma eh, è l'inizio della, io la definisco la trasformazione. Sì, Segnato un po' l'avvio ecco, di questo progetto. Però nuova si sente già, sì. già da subito. Il, il piccolo entusiasmo crea dei, dei, dei, dei picchi di grandi risultati già da subito. Bene. E questo l'abbiamo visto di recente con i nostri seminari. Come fa l'agente immobiliare donna a uh, contattarvi e eventualmente a chiedere approfondimenti o iscriversi a questi prossimi seminari? Allora, eh, sicuramente il profilo Facebook, eh, quindi c'è proprio la, la, la fan page di eh, Excellence okay, for Women, e di la mia pagina personale quindi è Misino Manuela, Mental Coach e okay. Naturopata perché in tutto questo sono anche una naturopata. Fa parte di tutto questo. Esatto, ecco. sì, soltanto non, non abbiamo, eh, adesso sono concentrata su queste cose okay. e, e di questo parleremo. Benissimo, eh, tutti i seminari, tutti gli eventi e abbiamo altri grandi progetti che scoprirete man mano ehm, saranno pubblicati tutti nella nostra pagina Facebook se volete sapere qualcosina in più di Emanuele Mesino consiglio a tutti di leggere il mio libro Stai calma e impara a perdonare dove c'è un po' tutto il Benissimo, mio vissuto e sì, tutto sì. il mio percorso una copia autografata me l'hai portata oggi? ovviamente, ovviamente <ride> sì, verificheremo, verificheremo Benissimo, allora tempo esaurito. Manuela, grazie per essere stata genere. qui con noi. Sono sicuro che i contenuti che hai espresso saranno molto utili per le numerose agenti immobiliari che, eh, che ci seguono, che seguono Retv. Quindi da Manuela e Gerardo un saluto eh, a tutti e a tutte. Ci vediamo in occasione della prossima intervista, sempre e solo qui su Retv. A presto. Grazie.